Ciao a tutti amanti della piscina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presentiamo un prodotto made in Italy davvero molto particolare, le piscine interrate in pannelli d'acciaio italica. Cosa rende questo tipo di piscine uniche nel loro genere e perché dovresti sceglierle? Vediamolo insieme. Ma prima, se non lo avete ancora fatto, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e di cliccare sulla campanella per non perdervi i nostri consigli. E mi raccomando, lasciate like a questo video! piscine in pannelli d'acciaio offrono grande libertà di progettazione ed una velocità di montaggio maggiore rispetto alle piscine in muratura che richiedono più opere murarie con una conseguente riduzione dei costi di installazione. La struttura delle piscine italica è in pannelli d'acciaio zincati a caldo che offrono grande resistenza e lunga durata. La struttura è conforme alle norme tecniche delle costruzioni. Ha certificazione antisismica ed è marcata CE, secondo la normativa. Il rivestimento interno, disponibile in vari colori e finiture, è in membrana armata, spessa e resistente. Un'interessante innovazione inclusa nei kit Italica, che si rifletterà sull'aspetto finale della piscina, è la presenza del bordino dritto in alluminio, che permette l'installazione del bordo piatto, per un look più moderno e raffinato. Le piscine italica hanno un sistema di circolazione con skimmer sfioratore, che ti permetterà di goderti qualche centimetro di acqua in più in vasca. La filtrazione avviene tramite Fibalon, un innovativo materiale frutto della tecnologia tedesca che trattiene lo sporco ed è molto più pratico e leggero della sabbia. L'affidabilità di queste piscine le rende ideali per godersi il tempo libero in famiglia. La qualità dei materiali proposti nel kit è certificata e garantita dai 20 ai 25 anni, per una vasca davvero per la vita. Le piscine interrate italica sono disponibili in due altezze, sette forme diverse e con tre kit di installazione completi per ogni modello, base, pro e wellness, in cui si può scegliere di inserire le dotazioni che più ci interessano, bordi, luci, idromassaggio, eccetera. Inoltre, come per tutti i modelli di piscine interrate, anche per l'Italica offriamo un servizio di consulenza gratuito a 360 gradi. Vi aiuteremo a identificare la soluzione più adatta alle vostre specifiche esigenze. Ci occuperemo noi di trovare l'installatore più vicino a voi, grazie alla nostra rete di collaboratori sparsi in tutta Italia. Infine, in caso di problematiche, potrete rivolgervi al nostro servizio post vendita che, tramite un semplice sistema di ticket, vi fornirà l'assistenza di cui avete bisogno. Per maggiori informazioni sulle piscine interrate in pannelli d'acciaio italica, contattateci subito tramite l'apposita sezione del nostro sito. Come sempre, link in descrizione.